Siamo alla comunità delle piagge con eh, Turi Vaccaro, amico di lunga data e tante battaglie per la non violenza, il pacifismo eccetera. Ciao Turi, eh, raccontaci come mai sei qua, come sei finito qua, un siciliano di, eh, che, che ha lottato tanto contro le basi militari e ora è alle, alla periferia di Firenze. Sono qua perché il 2 dicembre del 21 ho preso un'alta velocità a Roma, naturalmente senza pagare, e però stavolta non avevo neanche il vaccino e quindi la cosa è stata molto più deleteria e mi hanno, fatto, mi hanno arrestato perché hanno trovato un mandato di cattura. Insomma, io non prevedevo così presto mi arrivasse, stavo per andare in Olanda e così tra capo e collo mi hanno arrestato e portato a Solliciano del carcere di Firenze. Però, prima di questo, non è solo questione di biglietti di treni o di, di vaccini. Hai ricevuto delle condanne per più processi, per, tra virgolette, reati di, di tutt'altro tipo, di altro genere, no? Nella tua carriera, diciamo. Sì, dal 2012, diciamo, sono impegnato a Discemi. Contro eh, le parabole Muos, che sono parabole americane. Di in due parole il Muos, per chi non lo sapesse. Il di Muos, che... il muos sono, è un sistema di parabole, sono tre parabole agli scemi, eh, altre due o tre basi in, in giro per il mondo sempre di, di queste tre parabole, e con i satelliti controllano, danno le informazioni in tempo reale per, per la guerra. Le hanno già usate per mandare missili, probabilmente le staranno usando anche adesso per dare informazioni all'Ucraina. Ah. Quindi io ho, no, ho con altri, certo, no, gente di Nomuos, siamo saliti sulle antenne già dal 2012-2013, poi nel 2014 ho, ho anche sabotato un'antenna precedente, diciamo una grande antenna molto alta, ho fatto un piccolo sabotaggio, piccoli sabotaggi, 20.000 euro, Come si sente? Siamo praticamente sulla rotta di decollo e di atterraggio degli aerei del, di Peretola, dell'aeroporto di Firenze che ogni un minuto o due qui allietano la vita di questo quartiere periferico. Scusa Turi, stavi dicendo? Sì, poi un altro sabotaggio di mila euro, sempre questa antenna molto alta e... E processi che mi sono meritato anche sei mesi di galera appunto per questo danneggiamento oltretutto danno interruzione di pubblico servizio cosa che l'avvocato ha voluto andare in cassazione per chiedere di non considerare un pubblico servizio una base militare statunitense e l'abbiamo perso e quindi ho dovuto farmi questi altri sei mesi di galera che mi sono capitato tra capo e collo Poi, in che la... condizioni eri? in che carcere eri? a Palermo no? no questo sì, vabbè. nel 18 sono entrato in carcere a Palermo per ehm, adesso non ricordo più esattamente che ne ho decine di processi comunque per queste sia per le antenne anescemi sia per i fogli di via in Varsusa mi hanno dato almeno tre, tre mesi in Balsusa, ho cinque mesi addirittura, per i fogli di via. Qual era il terribile reato di cui ti eri Ma, macchiato? In Balsusa diciamo che do fastidio, diciamo, più che altro, non è che reati grossi... È una battuta. Sì, sono entrato diverse volte dentro il cantiere, poi ho dato fastidio diciamo, salendo sul traliccio, eh, scendendo sull'autostrada, cercando di, di sabotare la la Draga, Caterpillar che stava demolendo le barricate mm. e vabbè poi non mi hanno denunciato rompendo il, uh, una porta diciamo di una ditta mafiosa diciamo la, la maniglia, il maniglione mm. Mm, questo durante le manifestazioni sempre così io da solo la cosa che non, non aveva risalto, questo non mi hanno denunciato, mi sono stupito, perché era una cosa abbastanza pubblica, però mm. era una ditta privata, per cui ha ritenuto così. Mm. Ora sei qui da un mese circa, no? Alla comunità Le Piagge, giusto? Sì, sì sono uscito il 25 luglio in uh, affidamento ai servizi sociali normalmente io non chiedo queste neanche i domiciliari perché mi sembra di tenermi le chiavi in tasca e collaborare con la mia detenzione che è una cosa che è lavorare contro la propria coscienza diciamo come riconoscersi colpevole e quindi l'evasione eh, sei tu che te la avresti l'evasione possibile in ogni momento e No, e non te la concedi per paura che poi ti diano altri sei mesi in più di galera quello ti blocca, è naturale, chiunque lo capirebbe no? però dentro di te ti rimorde questa cosa io avrei preferito starmene in cella perché ero riuscito a creare il mio mondo contemplativo eh, come ho sopportato 20 mesi e mezzo al Pagliarelli di Palermo, avrei sopportato quest'anno in galera a Solliciano, insomma. in fondo mi trovavo molto meglio a Solliciano per alcuni versi. Com'è la vita qui nella comunità? Eh, adesso in questa sede magari non, non raccontiamo di che cosa si occupa, cosa fanno qui, se no diventa troppo lungo, ma tu hai una sorta di domiciliari, anche se non sono tecnicamente domiciliari, esatto. vitali, presso la comunità Le piagge, il muretto che sarebbe una, diciamo, un prestanome della comunità che eh, ricicla metalli, tappi di bottiglie, sughero eccetera, riciclano. E io però sono stato esentato dal lavoro dell'officina, diciamo, anche perché vado a piedi nudi <ride> e trovo chiodi per terra ancora adesso dopo un mese che li tolgo li trovo. pulisco un po' l'ambiente diciamo. per il resto quando posso innaffio con l'idea di fuoco gli alberi dovrebbero avere delle radici sufficienti per andarsi a cercare l'acqua anche in tempo di siccità però innaffio l'orto perché me la, mi hanno pregato per il periodo che vanno in vacanze poi mi mangio i pomodori ma mi sembra di essere un po' in campagna anche se questi aerei certo non è l'ideale sappiamo che siamo a Firenze all'estrema periferia sono circa 7 km dal centro Sì, sono poi molto in bici, il mio alberello in... dove ho il mio soggiorno diurno eh, il mio soggiorno notturno è qua sotto questa tettoia, dalle 22 alle 7, eh, ogni tanto passa la polizia qua e mi sveglia nel pieno del sonno e eh, ho già molti incubi, eh, è come se fosse Dio che chiama Samuele. Vaccaro, Vaccaro! Chi è che chiamava Vaccaro? La polizia, la prima notte mi ha preso proprio, eh, stavo cadendo nel sonno e mi comparano sti fari lampeggianti, e così. Mm. Eh, le altre due volte sono io che ho avuto un incubo, qualcuno che mi chiamava Turi, però ho capito subito che non era la polizia. Mm. Eh, sì. Mi ha colpito che in questo posto dicevano non è questa la sede magari per raccontare di che cosa si occupa la comunità, una comunità di base... Cristiana che ha moltissime creata, fondata da un prete di strada molto conosciuto, Alessandro Santoro, che ha molte attività in campo sociale, in campo dei diritti umani, dei migranti, del quartiere, ha fondato una MAG qui in questa zona, si occupa anche di solidarietà con tante cause, cioè, mi ha colpito però che tu e l'hai detto anche prima, per certi aspetti ti sta stretto questo, questo affidamento, nel senso che rispetto alle tue caratteristiche, al tuo modo di vivere, pur in una realtà che da un punto di vista dei valori, degli ideali, è molto vicina a, per l'attenzione e tutto l'aspetto sociale, però per, per, quello, diciamo, per il tipo di vita che piace fare a te, che ricerchi la tua ricerca, nel campo della meditazione, della riflessione, del contatto con la natura, in qualche modo non, non sei così a tuo agio, o sbaglio? Diciamo, io sono un po' tutto o niente, diciamo, o, o sto in carcere eh, nella mia cella di cemento, col caldo e solleone, o e mi hanno messo il ventilatore pure il giorno <ride> prima di partire. Oppure, che so io, sono libero, libero, uccelli cioè di bosco proprio, senza. che me la devono perdonare, diciamo, io in fondo non faccio niente di male no? a distruggere gli armamenti, fa parte della profezia, e, certo, interpretata così, direttamente, di trasformare le spade in aratri. E poi con che strumenti li distruggi questi armamenti? quando posso mi, mi trovo. trovo una mazza come quando ho disarmato due F-16 in Olanda nel 2005 ah. quando mi, mi regalano un martello qualcuno mi ha regalato un, picc un piccone lo tengo a Napoli di scorta e sono tutti lì è no? anche a Niscemi ancora un piccone di scorta certo che bisogna fare la pratica se no si arrugginiscono questi attrezzi e anche i miei muscoli cominciano a deperire un po' Quindi. a questo proposito come stai di salute eh, dopo questa eh, esperienza carcere e l'età insomma in qualche modo avanza ho avuto un tappo di semi di fico d'india e quindi <ride> questo mi ha buttato la rovina la prostata la vescica e ho ancora un catetere da un anno che me lo tengo quindi non posso dire sì all'esterno sembra che sto bene però finché ho questo impedimento fisico, non è solo fisico è... È anche mentale perché ti sembra di essere su un crinale e non riesci né a salire né a scendere. Eh, domani andrò dal medico naturopata a Bologna, Angelo, e spero che si chiarisca sta cosa, come mai non riesco più a riprendermi. Eh, è un po' come questo limbo che sto vivendo qua, non è libertà, non è prigione. Fino a quando dura questo limbo? dicembre se non arriva un altro carico pendente, di sicuro di sicuro c'ho almeno uno o due processi da... in attesa sì, pendenti, Sempre con... se non l'hanno già fatti e l'avvocato ha fatto ricorso a nome mio perché mi ha fatto firmare anche cose che io, <ride> il foglio in bianco, non, non, non dovevo dire questo comunque... <ride> Perché dice che farmi arrivare a Niscemi a mettere una firma è un po' difficile, no? Dall'Olanda a Niscemi. Niscemi in Sicilia perché, perché, perché sono... Vivo parecchio anche in Olanda, che mi sono formato una piccola famiglia a modo mio. Hai una figlia? Sì, ho una figlia di 32 anni e una nipotina di 9. Poi c'è sempre anche la mamma di mia figlia che mi, mi manda lettere, mi viene a trovare anche in carcere ogni tanto, insomma. Quindi nonno Turi. Sì, nonno Turi, ho scritto la mia autobiografia, <ride> finalmente, senza dubbi, per la nipotina, diciamo, in forma poetica, sono 65 strofe che ho concluso l'ultimo giorno di permanenza al Solliciano, il 25 luglio. Mm. Eh, è disponibile per chi volesse leggere, certo, ogni tanto io faccio correzioni. La nipotina, t'ha già vista, no? Due anni. Da oh, eh, oh, oh, oh, lei... nascere però... Eh, ah, e poi il Covid. Ah, Dalle in... pause di venti mesi in prigione è venuta a trovarmi in prigione. Ah. La mamma non glielo voleva dire che ero in prigione. E che, che faccia faceva vedere questo nonno strano? Si è resa conto che era una prigione. Lei stessa, non è scema, ha sette anni. Nel eh, eh, 2019 aveva sei anni. Ha fatto delle domande? Ah, perché ci hanno fatto aspettare due ore per entrare in carcere? E perché non mi fanno giocare? Devo stare seduta nella cella de, del colloquio. <ride> cioè, due ore a stare seduta una bambina di sette eh. anni. capite? E si deve sedere da quella parte perché la guardia ti deve vedere. Allora ha intuito che non era un, un luogo di restituzione normale. <ride> mm. Ok, ancora una cosa, prima di salutarci, eh, vuoi diciamo, non questo, questa, chiamiamola intervista, questa, questo racconto avrà un uso prevalentemente di aree che, di amici comuni, eccetera, prevalentemente a Torino o comunque nel nord Italia, c'è cioè qualche, visto che molte persone, anche, oltre ai tuoi processi, anche a causa Covid, Forse non li vedi da, da qualche anno, hai un saluto o qualche messaggio che ti piacerebbe far avere? Vabbè, possiamo magari girarci così si vede la bandiera. La bandiera. So e si vede anche la tua bici, così <ride> si innamorano della tua bici. Eh, ma la, chi mi conosce la conosce. <ride> Beh, non andrai a Comiso in bicicletta. Ma Beh, perché? Sai. Prima o poi andrai a discemi. Se arrivo a Firenze posso anche andare a Comiso. <ride> va ah bene, c'è una bandiera che c'è sì. un po' di temporale in vista ma ogni tanto sventola e... io preferirei quel scritto movimento non violento non violenza, il fucile spezzato ecco. sarebbe distinguibile, perché queste le chiamano bandiere comuniste la eh. gente, no? che dicono che lui, Alessandro è un prete comunista cioè, ecco. mi piacerebbe pensare come un prete non violento eh. <ride> la bandiera... Prima o poi ne metteremo un'altra. Dai, c'è il tempo fino a la dicembre. La famiglia Labate, cioè, sicuramente, me ne procurerà una. Niente, chiedevo un saluto anche eh, solo? Un saluto tutti, da quelli che mi hanno, se sono iscritti alla chat, quelli che mi hanno telefonato, mi hanno scritto personalmente in prigione, quelli a cui non ho risposto ancora. Abbiate fede, io rispondo anche dopo sei mesi a volte. <ride> Quindi, chi mi ha scritto a Palermo che non ho ancora risposto ma guardate che anche le lettere si perdono ho avuto anche il controllo sulla posta e me l'hanno deviate trattenute spedite dopo 3-4 mesi quindi dovete scusarmi che sono un po' anche pigro a rispondere comunque io sono qui, riferibile a questo telefono che non rispondo sempre però eh, 055 37 37 37 Chiamatemi Turi, quello con i piedi nudi insomma <ride> sono un tipo un po' strano qua in mezzo a tutta sta ghiaietta con i piedi nudi, mi portano le ciabatte ma le rifiuto ma... <ride> <ride> non sanno più come fare però la, la brioche che mi stavo mangiando stamattina no, te la sei mangiata volentieri eh, anche tu? Sì, sì però non ero a digiuno per la comunione poi e hai fatto un grave peccato arca no? miseria no, Gigi eh, Un'ora dai cibi soli, non mi ricordo come dalle bevande al o Ho bevuto un po' di vino addirittura, che tre ore dalle bevande ah, al Ah, co così si studiava il catechismo. Così si che non rompere di giù. E non bisognava masticare l'ostia o qualcosa del genere. Quella no, grazie, non la puoi tenere in mano a quel tempo perché avevo paura che te la portavi a casa e poi facevi dei sacramentalismi, sai come fanno le ostie, <ride> <ride> i satanasti. No, adesso il prete ha pregato di mettere le mani a forma di nido, <ride> come, così sa chi vuole fare la comunione. È una bella comunità, devo dire, Alessandro, pur con i, nostri, i miei limiti, diciamo, di, di essere un po' isolato, ma un po' il carcere mi porta a questo, un po' tutta la vita, diciamo. Lui sì. ha scelto anche le persone umili, marginali, io ho scelto di fare il marginale, diciamo. <ride> e in questo modo vivo con gli ultimi, spero almeno, però diciamo sono un po' un, medio, un mezzo borghese, diciamo, perché la vita che faccio mi consente di vivere senza lavorare, così, diciamo. ho 69 anni, è vero. Ho fatto i miei 15 anni di lavoro. Direi molto ben portati, a la parte la prostata, ma direi ti vedo in buona salute. 15 anni diciamo, di semilavoro alla Fiat, quindi diciamo, la mia parte per la misera pensione che mi daranno, che mi sono rassegnato a chiedere, perché Alessandro ha detto che regalare i soldi al governo in questo periodo vuol dire far costruire armi ancora di più. Yeah. Quindi chi vuole soldi può chiedermeli in prestito regalati, insomma. <ride> Lei è capace che ti compri il biglietto del treno con la pensione minima? No, me già... no mi ha ah, detto scherzo. Zanotelli che io non ho, non ho bisogno di pagare il treno perché faccio già un beneficio all'umanità disarmare basi militari. Già <ride> Ok, grazie Turi e saluti da parte di tutti direi, le persone che ti vogliono bene che ti conoscono. Bene, grazie, ciao a tutti.